Bentornato, sono Matteo e questa è Officina del Pilota. In questo video cercherò di dare alcuni consigli utili su come lavare gli esterni e gli interni delle nostre auto. Abbiamo a disposizione una Porsche 996 Carrera Cabrio. La macchina è stata trascurata tantissimo negli ultimi due anni e come puoi vedere c'è un bel po' di lavoro da svolgere. Questo è il classico progetto su cui i veri maniaci della cura dell'auto trovano pane per i loro denti. Se anche tu fossi un appassionato del settore, questo video fa per te. Quindi mettiti comodo, mettiti le cuffie, prendi appunti e mi raccomando segui tutti gli step per il lavaggio perfetto. Perché ho scoperto sulla mia pelle che utilizzare un prodotto progettato da chi ama il lavoro che svolge fa davvero la differenza sul risultato finale. Per anni ci siamo stimati reciprocamente da lontano ma senza avere mai l'occasione di entrare in contatto. Ma come tutte le favole c'è sempre un lieto fine. Sono lieto di presentare sul mio canale la linea Maniac Line di Mafra. Tutti prodotti certificati made in Italy, di cui sono con grande orgoglio diventato Brand Ambassador. ci rubo un altro secondo per consigliarvi di andare qui sotto in descrizione a vedere cosa vi ho lasciato ovvero un codice sconto del 20% in occasione del black friday cosa aspetti? oh dimenticavo se sei nuovo iscriviti al canale e buona visione oggi mi occupo della cura degli interni della moquette della pelle del volante utilizzerò i prodotti di mafra la linea maniac line mettiamoci all'opera Aspiro tutte le mochette prima di lavarle. Deve tornare nuova questa 996. la serie 996 maltrattatissima. Utilizzo All Purpose Cleaner per lavare le moquette. Questo dosatore è utilissimo. Queste blu sono le linee dell'acqua. 1 a 5. Andiamo a mettere il prodotto all'interno. Lo applico direttamente sulla moquette. In questa zona mi aiuto con un pennello. Con un panno leggermente bagnato andiamo a rimuovere il prodotto in eccesso. Oh ragazzi, mi raccomando, queste setole qui devono essere morbidissime. Se non hai questo mostro qui, puoi utilizzare una spazzola o un bel pennello mafra. Dosatore perfetto. Anche il suono è giusto. Utilizzo un pennello con sedole più morbide per fare le porte della Porsche. La devo fare tornare nuova sta macchina qua. È una missione. Un po come spiegavo prima, spazzolina per stare un po' più comodi. Abbiamo mascherato bene l'impianto audio per non far entrare gli schizzi e con un panno umido andiamo a rimuovere tutta la schiuma in eccesso. Poi magari diamo anche una soffiata col compressore. Prendo un panno asciutto e pulito e mi aiuto anche con un po' d'aria per rimuovere l'acqua che si è infiltrata per esempio qui sotto. Con il panno faccio assorbire l'acqua. E come vedi posso anche asciugare la mucchetta. è molto sporco per cui utilizzo interior cleaner purifier senza diluirlo questo è stato diluito a 1,5 però secondo me non diluito è meglio ho messo un pezzetto di scotch verde per vedere il prima e dopo copro il dashboard e spruzzo solo nel lato sinistro così vediamo la differenza tra prima e dopo con un pennello comincio a spazzolare questo prodotto è molto delicato quindi è l'ideale per i volanti. Ne spruzzo anche un pochino diluito per fare un pochino più di schiuma, che mi piace tanto. E grazie alla schiuma riusciamo a penetrare meglio nei pori. E poi qui ci sono le cuciture. Che bello, che bello! Anche dietro, eh? Non dimenticate la parte posteriore. Panno pulito. Azione di swipe. Rimozione, sporco rimozione prodotto arrivo qui dentro nel pertugio come sei antipatico per tugetto perché diventa un ricettacolo dello sporco. Ah, guarda che bello! Guarda che bello! Perché poi questi prodotti sono anche dei purificatori per le nostre auto. Meraviglioso, meraviglioso. Un bel panno in microfibra. E torna anche l'opacità della pelle, che è la cosa che mi piace di più. Perché quando, perché quando è lucida... Ti dà proprio quel senso di sporco sgradevole che odio, detesto. Prendo il pennello con le setoline un po' più dure. Voglio andare proprio qua dentro, vedi? Era più sporca la chiave che i passaruota. panno pulito e morbido l'ausilio dell'aria vado a soffiare per fare uscire quell'acqua che è rimasta incastrata là dentro Massima cura ragazzi Anche perché non dimentichiamo Che questa è una Porsche eh? Una cabrio Carrera cabrio Carrera 4 cabrio Con il faro frittata, Ok Un po' bistrattata, Ma sempre una Porsche Questi pennelli sono fantastici Ci fai tutto ottimo siamo a buon punto mancano i sedili e i cuscini delle sedute posteriori utilizzerò all-purpose cleaner e interior cleaner purifier in profondità ragazzi solo col pennello Mafra puoi farlo Proviamo ora Interior Cleaner Purifier sui cuscini dei sedili posteriori. Applico direttamente il prodotto sul supporto e mi avvalgo dell'utilizzo di questo pennello. Passiamo alla spazzola. Le setole devono essere morbide, mi raccomando, altrimenti rischiamo di rovinare il supporto. il primo panno rimuoviamo il prodotto in eccesso e con un secondo panno pulito e asciutto andiamo ad asciugare. La prima cosa da sottolineare è che i prodotti funzionano benissimo. Gli interni adesso sono uno spettacolo ti ricordo anche che nella prossima puntata della 996 farò tutto il lavaggio degli esterni mostrandovi come si decontamina una carrozzeria come si usano i guanti col secchio come decontaminare i cerchioni da particelle ferrose la carrozzeria dal calcare dalla resina dal catrame so che può sembrare lungo ma credimi è una passione la macchina si mantiene meglio e quando usi il prodotto giusto diventa molto piacevole farlo ti consiglio quindi di Iscriverti al canale, attivare la campanella per ricevere le notifiche e non perdere il prossimo video. Ma soprattutto ti consiglio di andare qui sotto in descrizione e utilizzare il mio codice sconto del 20% su tutti i prodotti Mafra e quelli della linea Maniac Line. Ciao!